buongiorno a tutti sono Kiki e oggi durante questa live vi mostrerò il funzionamento di questa estensione escape cioè Monkoi, che permette di inserire feedback differenti in base al tipo di risposta inserita all'interno di un box di testo questa presentazione è riutilizzabile, vi basterà cliccare su questo pulsante cliccando qui accederete al riutilizzabile originale in lingua francese attraverso questo pulsante invece potrete visualizzare l'estratto della prima live dove è stato presentato da Maria Ghiardi l'estensione attrezzo per il cambio del background all'interno di Generi. vi mostro subito di che cosa si tratta ho creato un esempio molto semplice per mostrarvi questa estensione Partiamo quindi per l'avventura, scegliendo il nostro personaggio. Questo genere ha per protagonista un cavaliere che si trova a dover affrontare un drago. A questo punto dobbiamo decidere che cosa fare. Abbiamo quindi la possibilità di inserire una qualsiasi risposta all'interno di questo box di testo. Ad esempio possiamo inserire Affrontiamo il drago. Inviamo la risposta esce questo feedback in questo caso è una fatina un piccolo aiuto clicchiamo sulla fatina la fatina ci consiglia di scegliere tra combatto scappo parlo e canto torno quindi indietro e scelgo una delle quattro alternative ad esempio combatto invio la risposta a questo punto il feedback è una spada cliccando sulla spada arrivo all'interno di una pagina dove ad esempio è possibile inserire un'attività e proseguire nel gioco. Se inserisco invece un'altra alternativa, come ad esempio scappo, ho un altro feedback, un cavallo. Allo stesso modo posso cliccare sul cavallo e procedere con un'altra attività. Andiamo ora a vedere da quale elemento è composta questa estensione. Questa estensione è composta da questi 5 elementi. Multi R, un elemento duplicabile che andrà raggruppato con gli oggetti feedback da visualizzare. Andremo poi a vedere come funziona la numerazione. Questo elemento che va raggruppato con il feedback in caso di di risposta inaspettata imprevista quindi nel mio esempio la fatina era raggruppata proprio con questo elemento abbiamo poi un pulsante di convalida che va lasciato raggruppato con questo testo un campo di risposta e infine una funzione obbligatoria che va lasciata sulla pagina vi mostro ora come utilizzare questa estensione All'interno di questo genere troverete questo tutorial. Queste però non sono le funzioni in quanto sono solamente delle immagini. Per utilizzare le estensioni devo posizionarmi sulla pagina di creazione. A questo punto vado a selezionare tutti questi elementi. Con CTRL-C copio, torno nella mia pagina dove voglio realizzare e utilizzare questa estensione. CTRL-V incollo andiamo ora a sistemare tutti i nostri elementi sistemo qui il tasto di convalida il mio box di risposta e posiziono la funzione dove preferisco all'interno della mia pagina vi ricordo che questa funzione non sarà visualizzabile né nella preview del Genali né nel Genali pubblicato prima di tutto vado a raggruppare l'elemento multi altri con la mia fatina questa fatina apparirà ogni volta che inserirò nel box di risposta un testo diverso da quello che avrò inserito all'interno del mio pulsante di convalida le risposte esatte infatti andranno inserite proprio all'interno del codice del pulsante di convalida andiamo ora a selezionare i nostri vari feedback seleziono l'elemento multi r0 inizialmente la numerazione partirà infatti da 0 copio e creo quattro copie come vedete in questo momento non abbiamo alcuna numerazione per aggiornare la numerazione ci basta tornare indietro di una pagina e ritornare sulla pagina del Geniali. ecco che i nostri elementi prendono la numerazione corretta. Se questo non dovesse accadere vi basta aggiornare la pagina del genere. Vado ora a raggruppare queste funzioni con i miei oggetti. Una volta raggruppate le funzioni con le immagini, gli elementi, di nuovo non posso più visualizzare la numerazione quindi effettuo di nuovo la stessa operazione. Torno indietro ed ecco che ho la mia numerazione Una volta fatto questo posso occuparmi del pulsante di convalida Clicco sul pulsante di convalida Seleziono la manina e vado a selezionare Code View Il codice all'interno del pulsante di convalida è già stato tradotto in italiano La parte che ci interessa è solamente questa Al di sotto non dobbiamo assolutamente andare a toccare nulla nella parte soluzione dovrò andare ad inserire le risposte corrette devo inserirle nell'ordine corretto quindi se voglio associare la risposta parlo al fumetto controllo la numerazione e questa sarà la prima risposta da inserire all'interno del mio pulsante di convalida la seconda sarà combatto la terza sarà canto la quarta sarà scappo vado quindi sul pulsante di convalida code view e vado a sistemare le mie risposte la risposta andrà inserita tra due virgolette e una volta chiuse le virgolette andrà inserita una virgola inserisco ora le mie risposte parlo combatto canto scappo se vogliamo che la risposta venga inserita per forza in maiuscolo oppure in minuscolo qui dovrò inserire true altrimenti lascerò falso se non ci interessa che vengano rispettati gli spazi tra le parole lascerò inserito true altrimenti inseriremo falso se non vogliamo che l'alunno possa modificare la risposta una volta inserita inseriamo true altrimenti inseriremo false. posso ora salvare il mio pulsante di convalida a questo punto l'unica cosa che ci resta da fare è posizionare come preferiamo i nostri elementi e collegare le diverse pagine se vogliamo i feedback volendo al posto di collegare ad una pagina posso inserire anche un semplice tooltip con un suggerimento stessa cosa vale anche per le attività questa è solamente un'idea vediamo ora un'anteprima è tutto corretto in quanto sulla mia pagina visualizzo solamente gli elementi che mi servono quindi abbiamo raggruppato tutto nel modo corretto vado ad inserire una risposta casuale appare quindi la fatina cliccando sulla fatina vengo rimandato alla pagina in cui c'è il suggerimento torno indietro posso inserire una nuova risposta ad esempio canto ed ecco che esce il mio microfono clicco sul microfono e vado nella pagina dell'attività All'interno di questo Genially troverete in riutilizzabile la pagina di creazione e il tutorial. Oltre a questo troverete un input creator che vi permette di generare campi di risposta preferiti. Questo creatore di campi di risposta va utilizzato in modalità preview. Questa estensione è davvero molto interessante perché permette ad esempio di creare storie a bivi oppure possiamo preparare anticipatamente una serie di attività e utilizzare lo stesso GENERY in differenti momenti. In base quindi alla risposta che i nostri alunni inseriranno, troveranno un'attività differente. Spero di esservi stata utile, ricordo per chi all'interno del gruppo insegnare con Genialy la seconda sfida che prevede l'utilizzo di questa estensione e l'ipotesi di un'attività collegata cliccate qui per inviare il vostro Genialy attraverso questo modulo e vi ricordo come sempre i nostri corsi WeTartle per imparare ad utilizzare Genialy in tutte le sue potenzialità a prestissimo con la prossima live. Ciao!